e non c'è Della associazione internazionale orfidae no, latina e messicana, eh? De, e poi hai del Perù del Perù. Sono molto vicini, <ride> sono molto sì. sì. no. no. no, Roma eh? Abbiamo fatto una grandiosa mostra, tutto, mostra sul Fidacalo a Roma. Due anni fa, vero? Tutto il Fidacalo dell'Università Valdese a Roma è stato un successo straordinario. dire. Un elemento molto importante. La nostra amica, non solo ci ha fatto conoscere Frida Gallo, io lo conoscevo ma non sapevo chi era, la donna che ho visto un quadro quando ero piccolina, avevo 8-9 anni, con le scimmiette. E quel signore che aveva questo quadro così con le scimmiette, se questa è una grande vettrice internazionale.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 e desidererei che tutte voi pectrici fate un'opera a Muref Figagalo e fare una bella mostra a livello Fumale. regionale no regionale. regionale per farlo un po' più facciamo la cosa un po' <ride> Vabbè, io comunque mi sono comprata una borsa che raffigura Frida Kahlo, perché anche okay. io lavoro quindi Io mi ho Frida Kahlo non è soltanto un mito, un'icona, un cioè, ma anche c'è stato di vita, una filosofia beh, sì, di vita filosofia. da portare proprio all'interno di ognuno di noi. La guerriera. Allora, la organizziamo prima qui e conosciamo bene Frida Kahlo e poi piano piano vediamo di andare sì. in provincia. Ma la porteremo a Rocca d'Orga, la nostra mamma Maria Bellino. Esatto. E anche nel Messico, la portiamo si sì, è il merito programmato alla fine dell'anno, yes. alla fine dell'anno proprio andarlo a portare il, questo progetto del Fridacallo, portarlo proprio a, a casa sua, direttamente. La, La casa azzurra. Allora adesso sentiamo eh, Aide, presidente.